iniziamo adesso a distinguere le varie categorie di marchi poi vedremo che a seconda del parametro che utilizziamo del, del punto di vista che utilizziamo il marchio si può distinguere, si può classificare in, in modi diversi e ehm, iniziamo con vabbè, diciamo una, una distinzione di carattere geografico cioè marchio nazionale, marchio europeo poi c'è anche marchio internazionale a livello superiore però direi che... Eh, ai fini del nostro corso è sufficiente che, mi è sufficiente che voi sappiate l'esistenza diciamo delle, delle, dei, dei due livelli nazionale e europeo ehm, con vabbè, questa è una tabella è un po', è un po semplicistica eh, passatemi il termine però cioè nel senso semplifica un po' troppo eh, però vi dà con, con un colpo d'occhio in un'unica slide la, la l'idea appunto della differenza soprattutto dei costi quello, quello che mi interessava è questa parte qua cioè eh, vedete che uno agisce solo sul territorio italiano, l'altro agisce su tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi voi in un botto solo, cioè la differenza di, di prezzo, no, sembra voi dite, eh, caspita, però 144 e 850 è molto più alta sì, sì e no però perché alla fine voi con, poi adesso forse in alcuni casi diventa 900, eh, può essere che sia da, da aggiornare di, di, di pochi euro comunque questo costo, eh, però come vedete siamo nell'arco, siamo ampiamente sotto, sotto il 1000 euro, però voi in una botta sola con questa avete eh, coperto tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, e al giorno d'oggi, vi dico io... Tutte le volte che, che un cliente mi ha chiesto di registrare un marchio, quasi molto raramente ci siamo accontentati del marchio, del marchio puramente nazionale italiano, perché alla fine a differenza. Cioè, la, diciamo, la consulenza mia dell'avvocato non è tanto diverso come costo, diciamo, come parcella. E, e quindi intanto che uno paga questa consulenza, forse tanto vale che aggiunga qualche centinaio di euro per avere... Eh, per avere il marchio registrato diciamo su, su, su 27 paesi anche perché ripeto è, al giorno d'oggi è difficile eh, aprire un'attività commerciale affacciarsi soprattutto su internet quindi vendere i propri prodotti promuovere le proprie attività su internet e pensare di avere un'utenza che è unicamente limitatamente italiana eh, e quindi iniziare già a partire già con questo con una registrazione europea aiuta perché cosa succede che se poi voi partite con un'italiana pagate appunto 144 euro più le ore di lavoro dell'avvocato che vi assiste eh, nel momento in cui volete aggiungere un altro paese o altri due paesi siete andati già a spendere di più o, o, o ci siete già arrivati vicino agli 850 euro del, del, o del, o del 900 euro del marchio europeo e quindi e alla fine, e, e tra l'altro, avete la copertura su solo pochi paesi, invece, qua in una botta unica avete coperto tutto la, tutta l'Unione Europea, diciamo quindi tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Allora, la differenza sta nel fatto che la registrazione presso il, il diciamo quella puramente nazionale si fa o presso l'ufficio. Italiano Brevetti Marchi, UIBM sta per l'Ufficio Italiano Brevetti Marchi, ma si può fare anche per il tramite delle Camere di Commercio, quindi locali e quindi a livello provinciale, eh ed è molto più semplice oggettivamente, tant'è che a volte i, ai miei clienti non faccio pagare la consulenza, nel senso che gli do solamente una, una consulenza di massima sul fatto che il loro marchio sia solido, che sia sufficientemente, de, eh, sufficientemente distintivo, che, che non sia in conflitto con altri marchi, però poi la registrazione se la fanno loro, perché basta andare allo sportello della... Della, della propria camera di commercio e loro, già, il fatto che, già per il fatto che siete iscritti come azienda presso, presso quella camera di commercio, vi assistono, vi danno un minimo di, di, di, di assistenza e di consulenza sulla registrazione, ok, quindi, ehm, no, qui, l'ho scritto qua in nota, cioè, questi sono solamente ovviamente i costi minimi che riguardano la FIA amministrativa, cioè rimane fuori la parte di assistenza legale, ma non è detto che ci sia, questo volevo dire. Cioè, in alcuni casi se arriva la pizzeria che vuole registrare un marchio molto banale, molto semplice, eh, che ha sicuramente un'utenza, un si rivolge sicuramente ad un'utenza che è solamente locale, eh, che si occupa solo e unicamente di ristorazione, quindi non ci sono altre attività parallele allora può essere che appunto io non gli faccia nemmeno una vera e propria consulenza, oppure una consulenza puramente di massima, poche ore di lavoro, o una semplice ora di lavoro, ma poi tutto il resto lo fanno loro. La registrazione invece europea è già un po' più complessa, nel senso che per registrare il marchio europeo è suggerito essere un, un soggetto qualificato, cioè che, che è iscritto al... Al, al, a un elenco vabbè, quindi ad esempio gli avvocati oppure i consulenti di proprietà industriali cioè quindi i soggetti che di lavoro fanno intermediazione su questo, su questo argomento su questo, su questo aspetto e quindi in quel caso in effetti se uno non è del settore non conosce come funziona il sito del, dell'Uami come funzionano le dinamiche può essere che se lo fa da solo perde un sacco di tempo per imparare rischia di fare magari di sbagliare eh, e di non avere le stesse garanzie di non poter scaricare anche la responsabilità ad esempio su un soggetto qualificato cioè se questa cosa la fate fare a un consulente di proprietà industriale o a un avvocato che fa queste cose eh, sapete anche con chi prendervela se poi, se poi la procedura non va a buon fine no? e quindi avete una garanzia che ci sia un professionista di mezzo che eh, come dire, ci, mette, ci mette lui la parola e, e si assume lui la responsabilità Comunque l'ufficio che si occupa di, di, della registrazione a livello europeo sta ad Alicante, in Spagna, anche se tendenzialmente si fa tutto ormai in digitale, quindi anche l'attività che facciamo noi come avvocati viene fatta attraverso il sito, ti loghi, ti, ti registri e procedi. Okay? Altra distinzione, l'abbiamo già accennata, è quella tra marchio registrato e marchio di fatto. No, l'abbiamo già detto, cioè, il marchio con la M maiuscola in realtà è il marchio registrato quello che trovate nel, nel simbolino inglese R, no? il, il cerchiolino con la R in mezzo eh, che sta per registered, quindi marchio registrato è un marchio che in virtù del processo di registrazione dinanzi ad apposito ufficio che può essere nazionale europeo o anche internazionale come vi ho aggiunto prima però in questo corso mi è sufficiente il livello europeo gode di una protezione rafforzata in quanto ha ah, data certa eh, e quindi abbiamo no, quello che in, nel diritto d'autore abbiamo detto che non è necessario per far nascere il diritto, in realtà nel marchio eh, la registrazione fa scattare tutta una serie di garanzie in più, di cautele in più, di, di, di, di, di tutele in più, perché appunto c'è una data certa, c'è un ufficio che mette un crisma, che mette un... un un, no, una, un, un timbro eh, anche se ormai è tutto, è tutto virtuale e digitale però da quel momento abbiamo la certezza che da quella data in poi eh, c'è una titolarità certa su quel marchio per dieci anni come abbiamo spiegato il marchio di fatto invece vedete deve, il marchio di fatto deve dimostrare che ci sia notorietà e che ci sia il preuso esteso cioè che sia stato davvero preuso sta, che, sta per utilizzato prima è brutta come parola, lo capisco, però si usa molto nel, nel diritto dei marchi, il preuso, cioè è stato davvero utilizzato prima, in precedenza, quindi un marchio, uno che è titolare di un marchio di fatto, cioè che non ha, non, non ha voluto pagare quegli 850, quei 144 euro per la registrazione, eh, ma l'ha comunque utilizzato ha stesse più o meno eh, le, cautele, le, scusate, le tutele che la legge prevede per i marchi, però gli è più difficile dimostrarlo, nel senso che deve dimostrare che il marchio sia riconosciuto più che la notorietà, è la, la, la, la riconoscibilità negli occhi del, dei, dei tuoi, del tuo pubblico, del, del mercato di riferimento e il preuso, cioè che sia stato davvero utilizzato in precedenza. Quindi il marchio di fatto è un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela. Per essere protetto, infatti, il marchio di fatto deve essere utilizzato, il cosiddetto preuso, essere riconosciuto come segno distintivo, quello che l'abbiamo chiamato notorietà, ma più correttamente è il riconoscimento come segno distintivo, e non come semplice ornamento, e garantire un ricordo presso i consumatori, così che possa espletare, eccola qua, la, la sua funzione di segno distintivo presso il pubblico, cioè la famosa capacità distintiva. No? Quindi se un marchio anche che non è stato registrato, ma il suo titolare riesce a dimostrare in altro modo che ha raggiunto quella sufficiente capacità distintiva, allora comunque la legge garantisce una tutela. Ecco L'altra distinzione abbastanza importante che abbiamo già citato in altre, in altre occasioni e l'abbiamo forse già citata anche discutendo i nostri casi, i nostri sentenze, casi di cui vabbè, quello in materia di marchi era principalmente quello di Armani, che però non era proprio solo marchio, c'era anche la parte dei e dominio, e poi c'era quello di Banksy. Ehm, e qui c'è marchio forte e marchio debole. Quindi non è, sì, non è tanto un discorso di prova come prima de, de, del fatto di riuscire o meno a dimostrare la datazione certa, il fatto che ci sia stata una registrazione che ha eh, rispettato i canoni diciamo eh, formali richiesti per, per la registrazione di un marchio, bensì eh, è un discorso di forza, cioè di quanto il marchio è riuscito efficacemente a raggiungere il suo scopo di, di, di, di segno distintivo di, capacità, di mostrare una capacità distintiva marchi forti sono, vedete eh, quelli che hanno una spiccata originalità e notevole capacità distintiva ad esempio non deve avere un'attinenza con il prodotto o servizio che si, che si, a cui si riferisce cioè non devono essere semplicemente descrittivi ma devono essere autonomi, forti per, per se stessi no? se io dico Fend se, allora, classico esempio sono quelli che non hanno bisogno di essere spiegati, cioè se io dico, parlando al bar con, con, i, con i, gli amici del liceo, ragazzi ho, ieri ho comprato una Fender, più o meno tutti capiscono che sto parlando di una chitarra, non devo dire una chitarra Fender, come appunto ieri i ragazzi mi hanno regalato un Rolex, no? Eh, Rolex tutti sanno che è un, un orologio, quindi è arrivato, da, è davvero così forte, per cui la gente capisce già dal marchio di cosa stai parlando. Okay? Clean, poi ci sono quelli che addirittura, no, le abbiamo parlato, hanno addirittura sostituito per la loro forza la parola di uso comune. Eh, eh, Pulisci il naso con un Kleenex, eh, soffiati il naso con un Kleenex, invece che con un fazzoletto di carta della Kleenex o addirittura Google, Google è diventato un verbo, in inglese è entrato nel, nel vocabolario inglese to Google, cioè cercare su Google, fare una ricerca internet, quindi ormai Google è diventato eh, sinonimo di ricerca su internet, pensate alla forza che, che, che quindi ha raggiunto. Marchio Debole invece è quello, vedete, più descrittivo, Marchio Debole è quello che presenta una minore originalità eh, ad esempio per una diretta relazione con il prodotto con il servizio che contraddistingue quindi appunto è, è, è distintivo è, scusate è descrittivo eh, pur mantenendo però una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato scusate mi sono ricordato che non ho letto quest'ultimo pezzo qui in alto diceva tale caratteristica lo porta a identificarsi con il bene stesso abbiamo spiegato no? quindi dire che ho comprato un Rolex ho comprato una Fender già uno ha capito eh, di cosa stai parlando? Eh, tra l'altro questi Rolex e Fender sono anche rinomati, quindi quella categoria in più rispetto alla forza, ne parliamo dopo, eh, però appunto dire ho comprato un Rolex non solo ti fa capire che hai comprato un orologio, ma ti fa capire che hai comprato un orologio di altissima qualità, di, di grande rispetto sociale possiamo anche dire, come il discorso per le Fender un po' meno per il Kleenex, il Kleenex è fortissimo come marchio, è molto noto, ma non è che uno si vanti di avere in tasca un pacchetto di Kleenex, come invece uno si può vantare ad avere un Rolex. Ok, quindi chiuso il discorso, poi ci torniamo sulla rinomanza, il marchio debole invece è quello che, vedete, ha maggiore descrittività e, e minore capacità distintiva, però deve comunque averla, quella minima capacità distintiva, perché se no non sarebbe neanche marchio, l'avete capito, no? Classici esempi sono quelli farmaceutici, quelli che nel nome descrivono che cosa fanno. Benagol, Momendol, no? Cioè eh, sono una marea. Eh, eh, eh, oppure riguardano attività di vendita al dettaglio che sono molto comuni e che esistono più o meno in tutti, tutte le località, in tutte le città. La casa del mobile, la casa del colore, il caffè della stazione, il caffè dello sport, il bar dello sport, il bar dello stadio. Cioè, in tutte le stazioni probabilmente c'è un caffè stazione. Però non è che il primo che ha eh, utilizzato questo marchio va in tutti gli altri bar delle stazioni a fare causa, perché gli stanno creando confusione. Perché il bar della stazione di Lodi difficilmente si può confondere col bar della stazione di Venezia o col bar della stazione di Firenze anche se si chiamano bartazione, anche se sono scritti in modo diverso, capite? E quindi ecco la differenza, mi raccomando, la differenza tra marchio forte e marchio debole è importante.